buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale oggi sono una camera che mi aiuta a fare le riprese allora innanzitutto registrato il canale e lasciate un like oggi voglio farvi vedere come andrò a restaurare una badalia che ha quasi 40 anni perché era da buttare dopo eh, questa brillante idea sono riuscito a portarlo come nuovo Quello, quella è la versione eh, restaurata adesso vi faccio vedere come eh, come sono andato avanti con i lavori e ristaurarlo in questo modo e prima il labbadario prima il labbadario era in queste condizioni se il cameraman si avvicina vi faccio vedere in quale condizione era uh, ho portato nella nuova versione anche la modifica del portalampada con il modello E27 in questo modo utilizzata anche la lampada grande dentro si nota c'è un adattatore che porta la parte in vetro e più in alto esteticamente è brutto quindi adesso vado a smontare e andiamo a procedere con i lavori